Good morning, Mr. Lynch. It's July uh, 15, 2021, and it's uh, Tuesday. And here in Naples, 31 Celsius degrees, and so about 88 Fahrenheit. And this means that, uh, like in these days, in this period, it's a very, very, very, very hot. E è mostri storia abbastanza sciolta. E oggi parlo un po' in inglese e un po' in italiano, e quindi adesso parlo in italiano. Allora, oggi uh, Mister Lynch mi chiedevo um, come è possibile che um, Nanni Moretti. Uh, che ha presentato il suo ultimo film a Cannes uh, Tre Piani, intitola, no? probabilmente sarà seguendo il Festival di Cannes quasi uh, sicuramente mi chiedevo appunto com'è possibile uh, che abbia ricevuto uh, diciamo 11 minuti mezzo 11 minuti di applausi uh, infatti ho visto anche il filmato però in realtà il filmato che ho visto io sono uh, circa 6 minuti di applauso ma Probabilmente sarà un estratto dal video totale che dura 11 minuti. Ma eh, che non c'è in rete, però dicevo, mi chiedevo eh, come è possibile che lui abbia ricevuto tutto questo minutaggio di applauso quando lei, eh, per la presentazione di Twin Peaks, the return, il ritorno, 4 anni fa ne ha ricevuti eh, circa 4. Probabilmente anche lei ne avrà ricevuti molto di più, ma, molti di più, ma dal video eh, che conosco io, della presentazione di Twin Peaks, il ritorno, e la standing ovation. I minuti sono circa quattro, um, e quindi, con tutto il rispetto diciamo per Nanni Moretti, di cui però ho visto praticamente solo due o tre film, eh, non vorrei sbagliare. Io non credo eh, che diciamo, uh, insomma, a merito di tutte queste acclamazioni rispetto diciamo a lei. Ora non voglio fare paragoni, ma io comunque credo che Uh, insomma ci sia una certa differenza così come con tutti gli altri registi che affrontano un certo tipo di cinema e quindi Niente mi faceva diciamo mi uh, faceva appunto ridere questa cosa e poi mi faceva ridere pensando soprattutto all'episodio che in qualche modo lega lei a Nonni Moretti un episodio che lei ricorderà molto bene l'episodio del 2001 appunto durante la sua presentazione del, di Mulholland Drive a Cannes quando la stanza del figlio, l'altro film, Nanni Moretti, vinse appunto la Palma d'Oro. Uh, e la vinse appunto proprio rispetto a Mulholland Drive. Quando ricordo appunto l'episodio in cui le disse Nanni, un giorno io ti ucciderò. E ora, al di là dello scherzo, in realtà il fatto che le scherzava certamente, però un fondo di verità c'era in quelle parole, perché in effetti anch'io ancora oggi mi chiedo come è possibile e quel, eh, quel film, La stanza del figlio, è un film di Nanni Moretti, appunto, abbia vinto rispetto al suo. Ma, eh, ovviamente, c'era anche il film dei fratelli Cohen, L'uomo che non c'era, che se non sbaglio, vinse la Palma d'oro nel che segue, insomma, è anche vero che comunque eh, sarà stata una scelta difficile a quel tempo, però, certamente io l'avrei segnato al suo Mulo Landravi, perché, rispetto a, con tutto il rispetto, ripeto, prendendo Nanni Moretti, il suo film è di gran lunga, milioni di volte superiore. Uh, detto questo, uh, come puoi vedere da quest'altra mitica finestra, uh, ieri avevo detto che diciamo, uh, avrebbe potuto tutta la settimana, comunque nei 5-6 giorni prossimi, oggi non è stato così, probabilmente c'è stato un cambio nelle previsioni, Uh, and now, I speak now again in English, so uh, for, the, for the five, six uh, next days, surely uh, it will rain, but surely after these uh, five, six days, we have again those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way. And so from this mythical window have a great day him and everyone too.